Ciao, buongiorno. Se ti dico la parola Everest, ti viene in mente qualcosa? No, è perché è la montagna più alta del mondo. Tu che cosa leggi? Storie d'avventura, storie di esplorazione, ti è mai capitato di vederti? E che esplorazione era? Andavano sott'acqua, camminavano nel deserto, andavano su una montagna? Andavano sott'acqua. E quindi andavano sott'acqua mettendosi le maschere. I primi che andavano su queste montagne alte, alte, alte, alte come l'Everest, andavano anche loro con la maschera d'ossigeno. E sai perché? Perché pian piano che ti allontani dalla terra via via, che vai su in montagna, c'è sempre meno aria, c'è sempre meno ossigeno. va bene, Ma questo per fortuna non è un'interrogazione a scuola, quindi va benissimo così. Buongiorno, ciao. Buongiorno, tu sai che cos'è l'Everest? Da quello che ricordo, se non sbaglio, è un eh, vabbè, il monte più alto al mondo, questo è quello che sicuramente so. E che se non sbaglio, è di un'altezza di 8848 metri. Bravissimo, fantastico. E sai anche in che parte del mondo e in, in che paese? No, nelle, nelle Himalaya si, si sta su un confine sta tra il Nepal e, e l'India o il Bangladesh, no, un po più in più alto. Allora, mm. il, Tibet, il Tibet che però esatto. in questo momento fa parte della esatto. Cina, Cina, quindi parte, lì esatto. c'è sempre il rischio che <ride> se uno dice il versante tibetano <ride> dell'Everest sì, sì, sì, poi sì. si offende qualcuno sì. in Cina. E Invece dal punto di vista delle avventure, delle storie, delle cose sì. che sono successe e succedono sull'Everest, sì. cosa Devo sai? Vuol dire che avevo visto questi due uomini che sono scomparsi. Mentre, Beh, di gente mentre ne è scomparsa tanta. Erano una di questi due uomini, non mi ricordo esattamente. Troppo, Mellory e Irvine erano due sì, che erano, sì, che erano sì. partiti nel 1924 sì, sì. per andare sulla cima, due inglesi. Mm. Sono spariti, sono stati visti a un certo punto e poi non se ne è saputo più nulla, tant'è che c'è ancora il dubbio mm che potrebbero essere stati loro prima primi ad arrivare, potrebbero essere ah. morti in discesa. Vero, vero. Hillary, appena arrivato sulla cima, si è messo a cercare, mm. poi sai, la cima è in gran parte neve, c'è cioè qualche roccia un po' più ah, giù, sì. quindi non è che dici trovi un mucchio di sassi, una cosa... <ride> eh, poi c'è stata questa spedizione molto criticata mm. nel 99, mm. che è andata alla ricerca del corpo di Mallory, lo hanno trovato, lo hanno fotografato e filmato, ah. quindi insomma qualcuno l'ha accusata di essere mm. una cosa e poi l'hanno mm. sepolto. Però i due avevano una macchina fotografica, ah, probabilmente, okay. la, cioè, la macchina fotografica, lui non ce l'aveva, forse ce l'aveva mm. l'altro, mm. quindi c'è ancora questo mistero ah, se eh. qualcuno trovasse Ismael yeah, yeah. e se miracolosamente, ma gli esperti dicono che potrebbe essere mm. possibile, sì. la pellicola può essere ancora sviluppata wow non pensiero eh? di questo lo so ci si attacca un po' alle sì, cose sì, no? sì, sì. però io credo che poi sia anche bello mm -hmm. che su una montagna di cui si sa tutto ci sia ancora poi una questione assolutamente misteriosa buongiorno buongiorno Qual è il fascino di questa montagna? L'Everest non è una montagna bellissima, è una montagna grossa, molto massiccia. Le montagne belle esteticamente magari sono alcune cime delle Dolomiti, il Cervino no? sono più snelle, più eleganti. Più l'Everest è proprio pesante quando uno vede, fa paura anche quando uno ci arriva sotto senza l'intenzione di salirlo. Però poi proprio per quello e ha attirato le persone, quindi questo crea una magia. Diciamo Oggi è fattibile ovviamente sempre per chi è pratico, sì. no? cioè, per, io non potrei andare a fare una passeggiata, quindi, no? bisogna comunque prepararsi. C'è un enorme business di ascensioni guidate all'Everest, anche per persone che non hanno esperienza alpinistica per una cifra compresa tra i 50 e i 100 mila euro, quindi non stiamo ah, ecco. parlando di bruscolini, <ride> conti che 12 mila euro è solo il permesso da pagare al governo. Eh, ci sono agenzie che portano le persone sull'Everest, eh, più o meno negli ultimi anni 400-500 persone all'anno l'hanno fatto. Ed è un meccanismo, un business che è iniziato soprattutto con occidentali, soprattutto americani ricchi all'inizio, ma adesso negli ultimi anni la maggioranza dei clienti sono stati indiani e cinesi, comunque asiatici. Oh, I nuovi ricchi. I nuovi ricchi, sta diventando uno stato simbolo, poi magari c'è anche una storia che siccome sta dalle parti loro, no? uh -huh. la storia dell'Everest è iniziata come una storia abbastanza coloniale, uh -huh. è diventato anche un riappropriarsi di certo. questa montagna. Ecco, qual è il panorama, che panorama si... Si riesce a vedere. Ma appunto, io in cima all'Everest non ci sono mai stato, mi dicono tutti che la vetta dell'Everest è talmente più alta del resto che poi il panorama è abbastanza deludente. Lo posso dire che sono stato una decina di volte in cima al Monte Bianco e dalla cima del Monte Bianco non è che si vede, perché è tutto lì sotto. Spesso le cime più panoramiche sono quelle secondarie, un po' più basse proprio di fronte a quella gigantesca. Le emozioni... Le... Le visioni sono, questo cioè passare attraverso un ghiacciaio con crepacci profondissimi, con torri di ghiaccio in bilico, poi c'è tutto un tratto lungo una parete di ghiaccio ripida, l'ultimo tratto è una cresta molto stretta e molto aerea, quindi sono, io credo che sono quelle le visioni, eh, ma come cambiate le cose per andare sul Monte Bianco, sono quelle poi le, le visioni che rimangono, quando uno arriva in cima credo che c'è solo la gioia, la celebrazione e la festa.